Okay, siamo ora con il film ecco questo losco figuro cosa ci fai What? da queste parti? Ma ah, ero interessato a un uh, referendum deliberativo, Ma ho finito il, il quorum dalle mie parti. Allora... Oh, sì. sei, no, sei rimasto senza quorum. Cerco il quorum. Adesso vado a... un deliberativo. Co Cos'è che si sta facendo qui? Prendendo l'acqua. Ah bene, come va la raccolta? Visto la pioggia sarà una raccolta abbondante. <ride> <scelta di Milanelli, ride> come sarà questa raccolta firme? La raccolta bagnata, raccolta fortunata, l'ha già detto lui, condivido. <ride> Guarda qua, questi sono gli spostati di zona 1 Grazie per ospitarci a casa vostra Sì, va bene, vero? quanti siete? Abbiamo, Cosa portate? Portiamo le impazzeroci Anche tu sei di zona 1? No, io non sono neanche di Milano Però sono partecipe Io voglio partecipare a questo cambiamento Dare il mio contributo Certo, se uno poi vive a Milano Anche se non è residente no, Io ho vissuto fino al 1992 Però comunque io mi sento di Milano Fino agli anni migliori agli, Bravo, bravo Fino al 92 poi sono andato a vivere fuori Milano però comunque io ma io sto registrando eh ah, se poi ti trovi in prima pagina ma non mi interessa okay. che male c'è scusa <ride> ho ucciso qualcuno poi dove sei andato come sono andato a vivere a Stolaro fuori Milano ah, so, ah comunque qui insomma no ah. sempre in zona però io comunque mi sento sì di Milano mi uh -huh. sento partecipe comunque alla vita di Milano ecco Perfetto. perché sono in questo momento a dare un contributo come qualsiasi altro cittadino tra virgolette dovrebbe fare sono qui a dare un contributo affinché Beh, uno liberamente fa assolutamente assolutamente in delle okay. proprietà. Paolo. Paolo. Ok, grazie Paolo. Grazie. Io proseguo nel Assolutamente, grazie. Parla con un altro cittadino. Il cavalletto, dove me l'hai nascosto? Guarda come poi poi faccio. Magari la maggioranza dei milanesi. Allora, l'idea diventa una decisione oggi di Aiuto! trasformarsi in decisione. Eccola qui, una parlamentare che sbadiglia. Ah, così andiamo avanti in Parlamento. Perché eh? non si dorme? Perché lavoriamo troppo. Vabbè, datemi una regolata. Ah, guardate, quest'altro invece è l'altro che dorme in Parlamento. Guardate qua. Eh sì, la privacy, la privacy. E ci rendiamo conto.